Salve, vi presento anche questa volta qualcosa di interessante, un piccolo gadget che vi potrà essere utile per conoscere lo stato della batteria della vostra auto. Questo gadget, mediante un led, potrà darvi diverse informazioni sui vari voltaggi della batteria, compreso lo stato dell'alternatore. Quindi eh, è inutile che divaghi, vi rimango direttamente al video, vi faccio vedere co come funziona e vi raccomando pieno di like. Buona visione! Allora, la prima cosa da fare è trovare dove mettere il nostro monitor di stato per la batteria. Allora, in questo caso io ho pensato, visto che mi è più comodo, di installarlo proprio qui dentro qua. Bravo! bravo allora, per bravo, togliere questo qui, questo modello qui di autena.evo. Porta due mollettine a sinistra e a destra. Con l'aiuto di un calciavite cerchiamo di toglierlo. Ecco qua ci ho montato. Io per il mio lavoro già ho predisposto tempo addietro già i connettori per alimentare il dispositivo, stacchiamo questo e porto una molettina qua dietro, ecco qui, e lo, lo riposizioniamo qua dietro per comodità, e adesso questo qui lo porto su in, in officina e lo modifichiamo per il nuovo dispositivo Quindi dopo aver modificato il contenitore, adesso procediamo al montaggio. Ecco qui, colleghiamo prima lo spettacolo di dell alimentazione della luce, la 1, e il cavetto che avevo, già, che avevo già premontato in precedenza, ecco qui, montato. funzionante proviamo adesso accendo la macchina mettiamolo in moto ed è andata blu adesso spegniamo e cambiare di nuovo colore perché sta cambiando eh, i valori di tensione adesso se metti in moto diventa rosso perché scende il suo valore di tensione per la messa in moto hai visto con l'auto fatto alla prossima